Prima volevo vedere con voi una cosa che c'entra col cinema e che mi ha fatto veramente imbestialire. Perché, come dicevo, io credo nella libertà eh, delle storie: nella libertà delle storie, non me ne frega un cazzo della fedeltà delle, di queste robe qua. E ho scoperto eh, che eh, Il potere del cane, che è un film ambientato nel far west. Uh, di Jane Campion che è candidato all'Oscar io l'ho visto, a me è piaciuto non mi ha fatto impazzire ma mi è piaciuto parecchio perché è veramente un film sofisticato eh, vi posso dire che è il classico film che voi guardate e, non... e dite ma di che cazzo parla sto film è molto sofisticato l'argomento di cui parla perché c'è un gioco di potere psicologico tra il protagonista eh, che fa un po' la parte del cattivo, che è l'attore, come si chiama, ditemi se sbaglio, Benedict eh, Cumberbatch, Coom è lui l'attore che fa um, Doctor Strange? Sì, è lui, è lui, è lui. Allora, l'attore che fa Doctor Strange è, è, è uno dei due protagonisti di questo film, ok? E il suo personaggio è, una, è un cowboy molto eh, ostile, molto aggressivo. Mentre c'è un, un ragazzino nella storia che è, ha delle, degli, è un po' effeminato, Insomma, ha, delle cose, un, po', ha un, un, un carattere molto particolare. Che non è un carattere che si addice a un uomo del Far West. E chiaramente c'è uno scontro tra questi due personaggi che è uno scontro psicologico. Ma il film in realtà parlerà non solo di questo, di questo scontro, ma anche di una certa omosessualità latente e anche causa di una iperaggressività. È un film estremamente sofisticato, cioè estremamente sofisticato. Non è un film che parla di cowboy, di far west in quel senso, è ambientato in quell'epoca. È tratto da un libro, quindi la tematica è presa dal libro, ma eh, si occupa di quello. Quello che mi ha dato molto fastidio, come potete leggere da questo titolo, che è un, click, un titolo clickbait, e, e per intenderci clickbait non è un'accezione negativa. Okay? Ci sono i clickbait, i clickbait falsi, cioè quelli che non ti danno ciò che ti promettono, quelli, questo non è un clickbait falso, però è un titolo che attrae l'attenzione. Il potere del, came, del cane per Sam Elliot che è questo attore che vedete sulla sinistra che ha fatto decine di film western adesso ve lo faccio rivedere in un'altra foto perché vi, vi, lo riconoscerete meglio è un attore che ha sempre fatto ruoli in cui era molto simpatico diciamo. Eh, un attore che faceva un po' Non era quasi mai protagonista. Ciao la Stefi, benvenuta. Questo attore, se è meglio, questo con i baffoni bianchi, ha fatto un intervento veramente, veramente al limite del trash riguardo al potere del cane. Che come vi ho detto è un film che parla di. di anche di omosessualità. Eh. Ha detto: vogliamo davvero parlare di quel mucchio di merda? Ecco come erano, rappresent com erano rappresentati i Kobe in quel film. Vanno tutti in giro con, eh, in gambali e senza maglietta. Ci sono tutte, le, eh, ci sono tutte queste allusioni all'omosessualità in tutto il fottuto film. Il film, è, per questo, mi dispiace dirlo, perché a me lui, è, come attore, come, nei ruoli che in persona, mi è sempre stato simpatico. Ora mi sta letteralmente sui coglioni, perché traspare un'omofobia e poi vedrete anche un sessismo pazzesco Cioè, che eh, il che siamo all'opposto del political correct Jane Campion è una regista brillante qua fa il paraculo adoro i suoi lavori precedenti ma che cazzo ne sa questa donna della, della Nuova Zelanda del western americano allora innanzitutto questa è la, è la più grande stronzata del mondo perché se una se una un regista dovesse fare solo i film del paese in cui è nato saremmo senza film cioè noi saremmo senza tonnellate di film. Sergio Leone ha girato quasi tutti i suoi film a Cinecittà e sono i film del West americano. I suoi film western sono del A me è piaciuto il potere del cane anche a me. Non parlava neanche, neanche di uomini, ma di sessualità, secondo me. Cioè, è un film che parla di omosessualità molto intrigante, perché l'omosessualità, come. Eh, cioè, è, una, è, è, il motivo, è il motivo per cui uno dei due personaggi, interpretato appunto da, dall'attore di, di Doctor Strange, Benedict Cumberbatch. È aggressivo perché in un, in un ambiente come l'U.S. Essere omosessuali è qualcosa di travolgente Cioè, capitemi voi, no? Quindi è molto figa l'idea In più c'è anche un thriller dentro, scoprirete Quindi è una roba... Ragazzi, che mi sembra un film così, tanto per, per vedere un film sulle praterie, invece poi si rivela una cosa intrigantissima. È molto lento, molto sofisticato, tutto quel cazzo che volete, quindi ad alcuni non piacerà, sono d'accordo. Io non mi sono strappato i capelli, però quando ho finito di vederlo mi sono detto, ma porco zio, ma questa donna è un genio. Io vorrei avere un decimo del cervello che ha questa questa regista qua, Jane Campion ma non perché ha vinto l'Oscar ed è una delle poche donne che ha vinto l'Oscar come miglior film e bla bla bla cioè è veramente sofisticata la storia, come com la, com la tocca, come la tocca piano grande Alex benvenuto come la tocca piano, quindi gran film poi vi oh, ho detto non è un film che mi ha fatto impazzire però non nego la sua grandissima bravura, cioè qualcuno poi mi spieghi perché nel mio streamlabs mi vengono i simboli prima dei messaggi boh. dovrò dare una resettata a tutto eh, e poi finisce Benedict Cumberbatch sarà a cavallo una volta in tutto il cazzo di film si atteggia da cowboy suonando il banjo ma i cowboy erano tutt'altro dov'è il western di questo western? Eh, ma mi sembra un'idea retrograta non era l'intento raccontare questa cosa è anche se si fosse vestito da cowboy come Martin McFly in Ritorno al Futuro 3. Non so se avete presente che hai vestiti da cowboy del, da, da travestimento di carnevale e finisce nel Far West dove sono vestiti come appunto nei film di Sergio Leone. Ecco, non me ne frega un cazzo, sinceramente. Quello che mi frega è che è una persona influente comunque, cioè un attore famoso, che poi la, le sue merdate che gli escono dalla bocca vengono riportate in tutto il mondo si esprima così eh, lo trovo veramente allucinante lo trovo allucinante dove Doc gli chiede se senti che gli è chi lo ha vestito in quel modo ed è stato lui in realtà a dargli i vestiti <ride> nel futuro e quindi questa è un po' la, la cosa che, che mi riporta a un tema mio carissimo il mio tema carissimo è questo a me interessano le storie. Poi oh, uno può anche pensarla come Sam Elliot e, ed essere così ottuso, così conservatore. Eh, se vogliamo dirla tutta, secondo me i cowboy nella solitudine si scopavano tra di loro, si scopavano le mucche, si scopavano le capre, si scopavano qualunque cosa, pure i cadaveri. E lo, lo dico perché eh, l'omosessualità è un, una sessualità che c'è sempre stata e sempre esistita e, e nella realtà dei fatti quindi in guerra in, uh, e il far west era anche spesso una guerra no? eh, per un motivo o per l'altro stavano sempre a sparsi addosso eh, ne succedono di tutti i colori quindi i film western che che abbiamo visto sono fin per intrattenerci Sergio Leone ci ha raccontato il far west che voleva raccontare lui e ha fatto bene ognuno racconta il western come cazzo vuole non me ne frega proprio una, una sega a me se questo western non è attinente al 100% come era il, il far west detto ciò Jane Campion si è, uh, si è a tenuta un libro da cui è tratto il film quindi sta su The Doss se è meglio pirate", va Pirate ora mi stai anche un po' sulle palle per come proprio, per come ti esprimi poi alla, veramente eh, lo trovo veramente una roba Iperaggressiva. aggressiva e questa, questa incazzatura mi ricorda un po' l'incazzatura che c'è contro dare argento, che c'è contro non, non aprire quella porta. E che due coglioni, ragazzi, siete dei frustrati di merda. Tu, sei meglio, e tutti gli altri sul, sui social a rompere i coglioni. Ma poi, se è meglio, c'era eh, per dire così. Infatti non c'era, ma sono persone che si riempiono il cervello di convinzioni come per esempio io, io che sono americano posso parlare del far west tu che sei neozelandese non puoi parlare del far west cioè magari se è documentata ne sa cento volte più di te e, e tu perché hai fatto quattro film western fasulli perché poi non, quella non era la realtà quella non era la realtà, quello era il cinema cioè che cazzo, questo è questa gente così ignorante che è convinta che il cinema sia istruzione che il cinema sia eh, o, o, come eh, la, il sostituto del, della scuola del, del, del libro del libro di storia del libro storico le fonti sono bravo. infatti Silvano grazie per il supporto perché questa è appunto una frase che spiega bene le fonti sono le stesse eh, che poi oltretutto a, oggi a maggior ragione con internet e tutto ha maggior ragione le fonti sono le stesse non è che Jane Campion deve andare alla biblioteca negli Stati Uniti a cercare il libro no, c'è tutto tutto quello che, che un americano cerca per fare un, un film western lo, lo, lo, lo trova come lo troverebbe un inglese, un italiano eccetera. poi anche se ci fosse qualche errore di rappresentazione si stiamo parlando di cinema, non di giornalismo stiamo parlando di cinema, non di giornalismo quindi tu ti devi porre nelle condizioni di, di capire qual è l'intento del regista e del narratore. Se l'intento è un altro, cioè raccontare l'aggressività che poi oltretutto tu manifesti, questa aggressività a me mi fa solo pensare, uno che sei omosessuale tu, perché ti incavoli tanto se vedi degli omosessuali in un film western, questa è la, la, la prima reazione che, che, che ho avuto io. Pensare, vabbè, questo sarà un altro omosessuale replesso che eh, si vergogna de, e si sente male a reprimere le proprie pulsioni verso gli altri uomini. C'è un inglese: torniamo sempre alla barzelletta. C'è un inglese, un neozelandese e un italiano che vogliono fare un film western. <ride> e Sam ti dice: Cumulo di merda.